la trasmissione sta per iniziare sei dal vivo che bello allora io già da giorni eh, volevo fare questo volevo fare un video con il mio cellulare nokia Ascia 302 ma poi ho deciso di fare un live perché sono due le cose che voglio di cui voglio parlare il mio nokia Asha 302 mi, io mi sono chiesto e mi sono accorto che è stata una, una domanda retorica non caffiosa. come potete guardare qua c'è un'opera una delle quattro opere tomi delle opere complete di havar philip lovecraft e, e l'ho ho messo nel titolo havar philip lovecraft il ritorno degli dei antichi il culto del rinascimento l'altra volta eh, gli rispondevo alla, alle domande di una mia amica che mi sono scordato come si chiama che mi ha detto che moloch eh, esisteva veramente il culto di moloch negli stati uniti che c'è molto occultismo satanismo io vi invito a guardare i miei ultimi video perché mi ricordo come si chiama la mia cara amica che ha commentato il video però eh, vi voglio dire che e adesso non sto a, a guardare perché non ho, sto facendo il live direttamente dal browser eh, Google Chrome e non dall'applicazione di Giuda risoluzione. Che mi sono reso conto del perché certe credenze vivano al giorno d'oggi. E vi dico il perché: eh, cito Lovecraft che, in tutti i suoi racconti, ci narra eh, del ritorno degli antichi dei. Eh, vabbè lui li ricicla gli dei dell'antichità li reinventa ma in realtà si ispira agli dei dell'antico mediterraneo dell'antichità di tutto il mondo allora bisogna arrivare alle radici di tutto cioè alle radici di ciò che sarà il fenomeno del rinascimento perché c'è una storia culta il cristianesimo vi siete mai domandati perché eh, si dice sacra romana eh, apostolica cattolica chiesa romana perché cattolica eh, apostolica perché degli apostoli ma cattolica significa universale quindi il primo intento di globalizzazione cristiano è stato quello di san paolo e di pietro paolo mi sembra che prima si chiamava saulo il che fu fulminato nella via di damasco allora primariamente I cristiani eh, vollero diffondere la buona novella, cioè l'Evangelio, che Vangelo o Evangelio eh, significa eh, buona novella. Infatti, evangelizzare significa diffondere la buona novella fra tutti i popoli, tanto eh, semiti, quindi israeliani, come fuori di Israele in tutto il, Medi il, Me il Mediterraneo. Allora, che fecero? Il loro culto lo dichiararono universale, cioè cattolico, e iniziarono a propagarlo fra genti che avevano tradizioni religiose e culti molto diversi, e, e culture anche, civiltà molto diverse. E quindi eh, ci fu il manicheismo, la religione cristiana copta in Egitto, e si diffuse in tutto il Mediterraneo, chiaramente poi a Saulo, cioè venne in mente di portare il suo cattolicesimo nel cuore dell'impero a roma che dominava egemonica su tutto il eh, mediterraneo perché per dominare il commercio avevano conquistato tutti stati che davano sul mediterraneo ed è lì che nasce il il, cattoli, il il cattolicesimo apostolico romano che nasce il cattolicesimo romano perché altrimenti sono esistiti tanti cattolicesimi cioè ogni versione adattata alla cultura locale del cristianesimo era una forma diversa di cattolicesimo capito quindi non fanno altro che assorbire metabolizzare e digerire i cristiani di quei secoli gli dei, tutte le forme di divinità che esistevano in Caldea, in Babilonia, in Persia, in Egitto, in Marocco, nelle Gallie, nella Britannia, non fanno altro che assorbire gli elementi culturali, le civiltà di ogni luogo per poi cristianizzarle, evangelizzarle. Quindi, a questo punto eh, capite come hanno assorbito molte cose e hanno trasformato in santi o in martiri magari eh, delle divinità che eh, erano o pagane o politeiste di culture molto diverse. Infatti la riforma ha attecchito nel centro e nord Europa luoghi che non hanno nulla a che fare con la civiltà greco-romana classica che è stata digerita e metabolizzata dal cattolicesimo romano allora che è successo che quando andiamo per ordine quando l'imperatore costantino che ha visto che il, il cristianesimo romano cioè il cattolicesimo romano stava divulgando dappertutto eh, aveva molti seguaci fra i sudditi che fece per vincere eh, l imperatore pagano e politeista lui disse che dopo la battaglia eh, o prima no, prima della battaglia che aveva visto una croce nel cielo con la scritta con questo segno tu vincirai, e in pratica quando ha vinto la guerra contro l'imperatore pagano lui formalmente si convertì al cristianesimo anche se non si sa se eh, se sia morto pagano o no e in pratica eh, dichiarò il cattolicesimo romano religione di stato e lì iniziarono i problemi innanzitutto perché fino a prima c'era stata persecuzione contro i cristiani poi quando il numero di cristiani aumentarono c'era stato bene o male una certa convivenza anche se si sapeva che non sarebbe durata molto allora, da quel momento iniziò a esserci una sempre maggiore persecuzione dei pagani e dei politeisti. E poi ci fu, dopo il concilio di Nicea o di Costantina, costa adesso non mi ricordo bene, eh, sempre più intolleranza dei cattolici romani nei confronti di tutti gli altri cattolici come i nestoriani gli ariani da non confondersi con quelli gli ariani del terzo Reich. sto parlando del vescovo di alessandra ariano che era uno gnostico allora agnostici eretici e cultori dei testi eh, apocrifi che all'inizio apocrifo ed eretico l'ho già detto in altri video non, non era nulla di dispregiativo lo stesso san paolo lo stesso san pietro utilizzano il termine eretico e apocrifo per indicare norme e regole poi il, ter il termine invece passerà a stabilire tutto il contrario oggigiorno eretico e apocrifo è qualcosa che è falso adulterato ed è inconforme alla norma e alla regola prima in greco significava tutto il contrario allora eh, ai i primi secoli la patristica eh, cattolica romana Riconosceva come autentici te certi testi apocrifi ed eretici e come falsi testi che saranno riconosciuti canonici. Allora, quando si stabilisce con, eh, con i concili di Nicea di Costantina e di altri, che il cattolicesimo romano è l'unico cattolicesimo che deve essere riconosciuto, c'è una persecuzione prima verbale e poi. Eh, con le torture e le di tutti gli altri cattolici che avevano assorbito eh, le loro forme eh, di cultura e di civiltà nel cristianesimo. In pratica li si mette al bando perché eretici e si fanno le prime inquisizioni. Poi viene il Medioevo e nel medioevo ogni tanto gli stessi cattolici romani si ribellano contro eh, questa egemonia della curia romana e del papato e nascono degli ordini come quelli dei bogomili dei catari o catari eh, dei valdesi che vogliono ritornare a una chiesa più pura più semplice più genuina e più povera ripristinare la chiesa cristiana originale vogliono i valdesi perché ritengono che Roma, la chiesa di Roma, sia caduta nelle sofisticazioni ecclesiastiche rituali. e rituali. E quindi tutti questi eh, eretici, eh, tutti questi eh, che la pensano in modo distinto, eh, i Valdesi, i Catari, i Bogomili, gli Albigesi, eh, i Manichei, vengono perseguitati e messi a rogo. Finché non arriva un fatto decisivo, viene l'anno mille e eh, contrariamente a quello che era eh, sempre predicato, non arriva il fine del mondo, ma al contrario il mondo sembra rinascere. Infatti succedono due cose. Nel mondo latino, dove eh, il cattolicesimo cristiano in pratica si è fondato assorbendo la struttura militare dell'impero romano e la struttura giuridica e assorbendo la filosofia greca antica e anche ermetica egizia eh, nasce il rinascimento e invece nel mondo anglosassone e centro nord europeo che quella eredità greco romana non l'hanno mai sentita eh, l'hanno vista come imposizione del cattolicesimo eh, romano eh, allora nascono le riforme con il pretesto che roma con le indulgenze voleva ricostruire lo stato pontificio il vaticano martino lutero eh, affigge su una cattedrale con un pugnale il suo manifesto e da lì poi viene tutto il resto: la traduzione della Bibbia in tedesco di Gutenberg con la stampa, e poi nascono altre proteste, altri scismi, eccetera. Diciamo che eh, poi nel 1600, già 1500-1600, i rosa croce, 1700-1717, la massoneria. Ma da noi, perché non atteschiscono le, le riforme? Perché eh, noi, eh, Abbiamo sentito molto l'eredità classica che è presente nel cattolicesimo. Allora siamo voluti ritornare alle origini ed è nato il Rinascimento. Rinascimento significa che eh, la cultura classica è riportata a nuova luce. Quindi è rinato, è rinata la cultura classica. Ed è lì il fatto che sono rinati gli antichi dei gli antichi dei non solo romani ma anche babilonesi caldei di tutte le culture del mediterraneo ormai erano morti sepolti estinti perché la gente si aveva convertito al cattolicesimo o perché eh, erano stati perseguitati e eh, inquisiti uccisi nel rogo e i vecchi dei i vecchi idoli anche pagani erano stati distrutti e si era perso il senso di, di queste adorazioni di queste religioni e nel medioevo erano rimaste forme distorte di adorazione ai vecchi dei dell'antica roma dell'antica grecia dell'antico egitto ma nel rinascimento si recupera tutto si recupera l'ermetismo l'ellenismo la civiltà romana nell'arte nella pittura soprattutto e nella musica nel canto nel pensiero filosofico infatti ci sono altri nuovi eretici come giordano bruno pico della mirandola ficino e eh, copernico eh, cioè, e quindi altra gente che viene torturata uccisa per la libertà di pensiero perché volevano recuperare quella sapienza occulta gli arabi hanno riscattato i musulmani hanno riscattato perché per loro non c'era nessun inconveniente a essere islamici e a recuperare dalla dimenticanza che era caduto in Occidente la cultura greco-romana. Anzi, eh, quando gli occidentali, attraverso le crociate, attraverso i cavalieri cristiani, sono entrati in contatto con le civiltà musulmane, hanno riscoperto questa cultura classica che era andata perduta nel medioevo cristiano perché ritenute tutte cose pagane basti vedere eh, il film ispirato al libro di umberto eco il, il nome il nome della rosa allora da qui che eh, rinasce eh, nel eh, rinascimento l'interesse valga la ridondanza nel rinascimento rinasce l'interesse soprattutto delle classi ricche borghesi ricchi e aristocratici ma anche molti della curia romana per le allegorie i miti e le leggende soprattutto greco romani ma anche eh, del mediterraneo certo gli dei dell'antichità non potevano rinascere di vita propria ormai erano mor morti e estinti ma vi invito a guardare la primavera del Botticelli. Vi invito a guardare la primavera del Botticelli, credo che sia sua, che è un'allegoria della prima della nascita della primavera: c'è la Venere che nasce da una conchiglia di mare. Tutti gli altri dei, ben dipinti, ma in pratica è il manifesto ideologico del Rinascimento perché si assiste proprio alla rinascita. Dei valori spirituali e religiosi dell'antichità quindi eh, l'arte soprattutto l'arte pittorica i mosaici e anche ancora altre le sculture riportano alla vita i canoni estetici ma anche religiosi della R roma imperiale eh, dell'antica grecia e forse dell'antico Egitto. quindi io l'altra volta mi sta per venire il nome ma cara amica guarda un lapsus l'altra volta ti ho risposto al video ma adesso non mi ricordo che tu mi hai detto del culto di moloch se guardi questo video eh, scusami che non ti nomino per nome ma guardate i miei video precedenti e vi renderete conto di chi è la nostra bene, bene e merita amica e quindi è da lì io ti ho detto ho detto ma come mai io, io dubito che al giorno d'oggi ci sia gente che ci creda ma eh, basta vedere che la maggior parte dei miti delle leggende della chiesa cattolica apostolica romana sono eh, basati sui culti eh, precedenti al cristianesimo trasformati e adattati alla divulgazione del cristianesimo per rendersi conto come basta fare un processo di ingegneria reversa per eh, trasformare i, i santi cristiani in, in dei politeisti e pagani d'altra parte ciò che hanno fatto per esempio nel, nel eh, romanticismo i tedeschi quando hanno voluto recuperare eh, i loro antichi dei germani e, eh, hanno recuperato la lettura delle rune perché ledda è stata una composizione scritta da un missionario cattolico che voleva convertire i pagani e teutonici allora se tu interpreti ledda in senso contrario hai un testo pagano infatti non si sono limitati a distruggere quello che esisteva prima ma invece l'hanno voluto convertire e un proverbio dice che se tu intenti convertire il diavolo sarà il diavolo a convertirti, capito? Allora, che è successo? Che eh, i, i cristiani, nella loro opera di pia evangelizzazione, hanno voluto creare una religione proselitistica esoterica, cioè destinata alle masse, contrariamente a quanto è l'esoterismo, che è destinato a pochi. E discepoli, l'esoterismo non sempre è religioso, per esempio può essere filosofico come gli insegnamenti di Platone e di Aristotele oppure politico o economico, e hanno iniziato a divulgare eh, il cristianesimo in forma cattolica ed esoterica in tutto il Mediterraneo. Allora nel Rinascimento tutti quelli che erano interessati ai, ai culti precedenti al cristianesimo non hanno fatto nient'altro che reinterpretare i miti e le leggende cristiane e hanno fatto un processo di ingegneria al reverso reversibile cioè eh, hanno visto che il materiale che hanno impiegato per convertire i pagani il materiale che è stato trasformato in cattolico in realtà era materiale pagano Ah, qua non so da quanto tempo luna grey a ah, grazie luna grey eh, eh, grazie intellettuale e eh beh ma ho voluto fare dei chiarimenti eh, cara luna grey perché era l'amica di cui parlavo prima perché io stesso mi ero scordato che queste cose le avevo studiate da tempo se tu vuoi adorare giove nettuno marte plutone o addirittura Moloch. non è che devi fare uno sforzo cerebrale particolare basta sapere cosa ci si cela dietro gli angeli i cherubini i diavoli i demoni i santi perché molti santi dai, dai primi giorni del cristianesimo ad oggi sono stati cancellati Ce n'erano a Bizzeffe perché erano finti come San Giorgio San Giorgio non è mai esistito. Io sono entrato in una chiesa durante messa che sono ateo in San Giorgio di Acilia a Roma, proprio San Giorgio. Si chiama un, un quartiere che è stato fondato da Benito Mussolini. E dopo l'omelia, che non era domenica, era un giorno della settimana, gli ho chiesto al prete: ma scusa, perché eh, l'atto di devozione a San Giorgio? ma san giorgio non è esistito perché non dici che è mitologia e lui mi ha detto ma sono i misteri della fede cioè la chiesa vuole che più assurda sembra una cosa più la gente ci creda perché soltanto le persone che attraverso la fede credono a cose apparentemente assurde hanno vera fede allora i santi poi hanno fatto dei miracoli che la la chiesa non smentisce e solo i veri credenti superano il dubbio con la fede infatti al giorno d'oggi eh, la chiesa romana ne afferma né smentisce riguardo i miracoli e le apparizioni mariane e tutto il resto perché vogliono avere pochi ma buoni fedeli cioè disposti a credersi qualsiasi cosa la chiesa ufficialmente parla soltanto della dottrina sociale dei poveri della ridistribuzione della ricchezza Intanto, attraverso lo yor si intascano migliaia di miliardi di euro all'anno in donazioni. Quanti edifici hanno in tutto il mondo? Quante tonnellate di oro? Eh, forse hanno più oro in tutto il mondo che non Fort Knox o che la ex Unione Sovietica, eppure non parlano dei miracoli. Eh, come si può evitare che la gente creda oggigiorno a Moloch o al diavolo o a, a queste cose? che vogliono ritornare agli antichi culti rivisitando il cattolicesimo al contrario come già si è fatto nel Rinascimento, che si sono recuperati i culti classici greco-romani ed anche il culto a Priapo, a Pan e altre figure. Basta vedere l'arte, basta vedere una villa che c'è a Roma, eh, molto bella, di cui ha parlato Elemire Zolla in un libro rende di bom di, Mo, di bomarzio la villa di bomarzio è una villa rinascimentale dedicata ai piaceri terrenali della carne e anche a, a, a, agli idoli pagani e infatti nemmeno i draghi che lui combatteva infatti si crede cara luna grey che era tutto un simbolismo i draghi contro i quali combatteva e mi spiego meglio eh, era un simbolismo dei nemici di turno che potevano essere eh, soprattutto i musulmani in terra santa quindi san giorgio fu un cavaliere che andò a combattere in terra santa i musulmani in realtà. Ecco, qua c'è il Quadretto di San Giorgio. Chi si ricorda? Luna Grey? Ti ricordi la trama? Che ci avevano certi film di fantascienza. Di invasioni marziane alienigene come quella di orso Welles che ha fatto eh, scatenare il panico, eh, che significavano tutti questi film e che continuano a significare tutti questi film sull'invasione aliena, sugli UFO, sugli OVNI che ci vengono a massacrare e a estinguere. Ebbene, molti dicono che, soprattutto nel periodo della Guerra Fredda, i marziani altri non erano che i comunisti che i sovietici che ci venivano a invadere e, e poi infatti c'era un film in cui le navi spaziali addirittura non venivano dallo spazio ma eh, saltavano fuori da sottoterra eh, è veramente un'allegoria eh, micidiale per dire che i nemici ce li abbiamo dalla, nella stessa terra nel sottosuolo le leggende per esempio degli abitanti del sottosuolo, che magari secoli fa non erano i comunisti, ma erano le minoranze religiose, i cospiratori. Perché ci sono sempre: cospiranoci. Allora, le, le invasioni di marziani, dei film extraterrestri, addirittura che le navi spaziali vengono dal sottosuolo, non erano altro che allegorie di invasioni possibili di eh, comunisti, di sovietici che si infiltrano nella società inosservati con le loro ideologie foranee, cariche di ricriminazioni, di rancori e di pregiudizi nei confronti del lavoro, del denaro, eh, dei capitalisti. E poi eh, l'allegoria di San Giorgio, ma anche l'allegoria eh, dei marziani, dei film do, di fantascienza dove i marziani ci, ci combattono e ci invadono e ci uccidono, si può oggigiorno adattare. Al terrorista islamico all'antisistema a chi è, è, è contro questo capitalismo selvaggio e questo eh, post neoliberalismo selvaggio questo consumismo selvaggio che ci fa tutti i consumatori ma anche tutti i consumati tutti i merce prossimamente avremo il codice a barre allora tu vedi che sono dei modelli di pensiero Cara Luna Grey, che per esempio i diavoli non sono nient'altro che gli altri allineati, allineati alienati gli, gli altri, alienati dalla loro natura umana, sono i diavoli, e quindi i diavoli possiamo essere tutti noi, per gli altri, infatti, per i fanatici musulmani fondamentalisti islamici. I diavoli sono i crociati cristiani, ancora ci chiamano così, ma eh, il San Giorgio oggi lotta purtroppo nell'immaginario di molti ultrafondamentalisti, non contro eh, gli integralisti fanatici terroristi musulmani finanziati chissà da chi, ma contro i musulmani, contro i diversi. E purtroppo in Italia ci sono partiti politici che vogliono lottare contro i fantasmi, contro gli stranieri, contro tutti. Certo, bisogna aiutare eh, gli immigranti a casa loro perché non possono arrivare a vivere tutti in Italia. Noi non possiamo ospitare tutta la gente del mondo, per più ricca che sia, meno che mai quando non hanno una formazione professionale e sono poveri. Ma solo perché non abbiamo spazio geografico e perché non abbiamo risorse. Ogni tanto devo leggere per vedere. Certo, tutti i nostri nemici. Quindi eh, eh, luna grey così come noi demonizziamo gli altri, gli altri ci demonizzano a noi purtroppo e nella logica umana. Comunque io credo che bisogna aiutare gli altri popoli a avere democrazia nel loro paese, eh, visto che noi abbiamo reso la Cina così ricca, così prospera e così industrializzata che ormai ci sta facendo fallire fallire con il dumping perché uno stato comunista e quindi finanzia con le banche di stato tutte le imprese che hanno un minimo del 50 per cento di stato è una concorrenza sleale poi vendono sotto prezzo i loro prodotti allora dislochiamo le imprese italiane ed europee dislocate in cina e rilocalizziamole in africa perché per ogni posto di lavoro che diamo a un africano ci sarà un immigrante in meno. Ricordiamo che in Africa eh, ci costerebbe aiutare ogni africano 100 euro al mese. In Italia quelli che vengono senza lavoro e senza assistenza medica ci costano dai 1000 ai 10.000 euro al mese. Allora che ci costa di meno? Aiutare, dare dei sussidi agli africani in Africa o farli venire... In Europa e dovergli dare un sussidio in Italia che ci costa meno eh, chiudere una fabbrica in Cina e riaprirla in Africa come Cina sta aprendo un mucchio di fabbriche in Africa e, e ci ruberà alla fine ci ruberà il, il, il commercio in Africa perché venderanno più loro in Africa che non noi europei noi stiamo arrivati, siamo già in ritardo arriveremo tardi a competere contro cina noi dobbiamo andare nel mercato africano portando le nostre fabbriche dando lavoro agli africani che costerebbe meno che dargli lavoro in italia così saremmo più competitivi contro i cinesi e allo stesso tempo gli africani che lavorerebbero per noi comprerebbero i nostri prodotti magari gli faremo degli sconti ma ti dico che in Africa, magari con 100 euro al mese vive un'intera famiglia, ma molto bene perché magari un professionista guadagna 500 mille euro al mese, un operaio 100, ma in Italia chi vive con 100 euro al mese? Nessuno, ci fai una settimana di no, un giorno di spesa? Non so, due. Sei una famiglia di 10 persone, non ci vive nessuno. Una famiglia di africani in Italia però non deviamo molto dal nostro argomento allora vi ho spiegato il, il cristianesimo si quando vuole uscire eh, da terra santa per non essere un'altra delle tante sette giudaiche che c'erano infatti eh, il pensiero di castità e di celibato di gesù deriva dal fatto che lui non era un rabbino qualunque ma era un maestro religioso na non era nazareno perché di Nazareth, ma perché appa apparteneva alla setta dei Nazareni che erano religiosi fanatici ultrafondamentalisti nazionalisti che si opponevano all'imperialismo romano dell'Urbe e era anche un essenio che appunto stavano per il celibato, la castità, il battesimo. costante. allora eh, Pietro e Paolo, che fanno eh, per divulgare in tutto il mondo, cattolicesimo cioè per rendere cattolico il cristianesimo per renderlo universale si resero conto che non era sufficiente con divulgarlo perché i comandamenti ebraici non erano 10, erano più di erano quasi 300 più di 300 ma vi immaginate voi un greco al quale gli si professava il nuovo culto che gli si diceva tu non dovrai mangiare eh, la carne di maiale e perché perché dio non vuole vabbè tu non dovrai mangiare il capretto cotto del latte della sua madre allora a quel punto lo mandavano a quel paese al predicatore e che fecero universalizzarono il cristianesimo e questo significa cattolico che si scriveva con l'acca ch atolico un qualche cosa del genere in modo che in ogni paese eh, che andasse il, il cristianesimo si universalizzasse si adattasse alle abitudini poi c'è da dire un'altra cosa riguardo ai vangeli che ce ne sono tantissimi uno per ogni apostolo e, e agli inizi i padri della chiesa cattolica apostolica romana infatti si chiama cattolica apostolica romana ma ci sono solo quattro Evangeli di quattro apostoli, allora c'è qualcosa che non funziona. All'inizio i padri della Chiesa eh, ritenevano i, i Vangeli canonici della Chiesa romana come apocrifi e adottarono altri, addirittura adottarono all'inizio il Libro di Enoch, che non riconosce nessuno come autentico e ispirato a parti copti. Allora perché eh, gli si dà il nome di Filippo, di Marco, eccetera? Perché i primi cristiani erano umili e appartenevano a delle tradizioni orali, cioè Vangelo e Vangelo significa la buona novella, e, e la buona novella trasmessa dagli Apostoli che erano i discepoli di Gesù, che erano 12 Infatti, c'è anche il Vangelo di Giuda. Giuda all'inizio non è considerato come un traditore, ma è considerato come un uomo provvidenziale l'uomo della provvidenza, perché senza il suo tradimento voluto da Dio da perdono da dio perché dio nulla permette che non voglia non crocifiggevano l'agnello di dio che porterà con il suo sangue e la sua acqua eh, la purificazione dell'umanità quindi giuda non era visto come traditore ma come un apostolo che ha compiuto la sua missione e poi per redimersi davanti all'umanità si sarebbe suicidato e quindi c'è anche un vangelo di giuda allora eh, i primi divulgatori dei vangeli, infatti, i primi vangeli a essere scritti sono stati quelli apocrifi, non quelli canonici del cattolicesimo. Non scrivevano a nome loro, ma generazione dopo generazione. E chi in ogni chiesa, scrivevano a nome eh, del fondatore della loro tradizione. Quindi, ogni comunità cristiana eh, si ricollegava agli insegnamenti di un determinato apostolo, Paolo, Pietro, Marco luca eh, giovanni che poi ci sono stati tanti giovanni ecco perché ci sono anche tanti testi apocrifi di epoche diverse eh, luca giovanni eh, eh, poi c'è il vangelo di verità de, il vangelo di maria il vangelo di maddalena il vangelo di filippo perché ogni eh, corrente cristiana più che ogni scuola ogni corrente c aveva le proprie tradizioni che li divulgava in un vangelo in una novella in una eh, insegnanza eh, che poi quando eh, l'imperatore costantino ha dichiarato il cattolicesimo romano il cattolicesimo che a roma ha assorbito le influenze culturali greco romane e tardo alessandrine tutti gli altri vangeli sono stati messi all'indice perché perché eccettuato i vangeli che poi i padri della chiesa cattolica apostolica romana hanno considerato come validi tutti gli altri vangeli di tradizioni molto dissimili perché si dichiaravano a se stessi eretici apocrifi che apocrifo non era non era una cosa eh, dispregiativa ma significava diverso, discordante e quindi all'inizio anche i Vangeli eh, cattolici romani erano fra i tanti testi dei testi diversi, ma quando il cattolicesimo romano diventò eh, l'unica religione eh, dell'impero romano, allora non fu considerato diverso dagli altri Vangeli, ma fu considerato l'unico Vangelo del cristianesimo. Tutti gli altri invece assunsero un senso negativo perché già li iniziarono a perseguitare e a bruciare loro assieme ai loro autori e assieme a coloro che li possedevano. Bastava avere un Vangelo apocrifo ed eretico per soffrire torture e per morire bruciato perché eh, la Chiesa romana non poteva condannare a morte. Allora o era il potere temporale ad, temporale, ad uccidere oppure uccidevano attraverso la tortura lo sfinimento la fame e poi condannavano moralmente i catari che con l'endurance eh, si suicidavano per fame e sete eppure i cattolici facevano lo stesso allora con questo vi ho detto che l'altra volta avevo vi avevo detto chissà che strano che al giorno d'oggi c'è Gente che crede negli dei pagani, negli idoli pagani e negli dei dell'antichità, ma eh, evidentemente mi sono scordato che lo stesso cattolicesimo, nella sua iniziale espansione, nei suoi primi cinque secoli o tre, quattro secoli, si è espanso in tutto il Mediterraneo e ha assorbito elementi culturali di tutte le religioni politeistiche, polilatre, monolatre e pagane. E poi, dopo il Medioevo in cui si è intentato far rinascere i culti dell'antichità, i culti ermetici, i tardo alessandrini, greco-romani classici, viene il rinascimento che è la rinascita di tutti questi eh, valori politeistici e pagani. Soltanto che gli dei non potevano rinascere in una propria regione. E allora sono rinati nello stretto recinto del cattolicesimo romano. E quindi culturalmente si è potuto arginare la rinascita degli dei pagani e si è ridotto il loro culto, la loro ammirazione ad un simbolismo filosofico-concettuale. Invece nei paesi in cui non attacchi a pieno il cattolicesimo romano perché non hanno sentito mai l'eredità classica greco-romana come propria. C'è stata la riforma, invece il rinascimento non aderì molto all'inizio, perlomeno nei paesi della riforma, perché eh, loro hanno avuto la riforma come forma di protesta al cattolicesimo e quindi è per quello che negli Stati Uniti poi si è riscoperto il, eh, il, eh, il rinascimento non in chiave cattolica. Ma come hanno fatto i massoni e attraverso la massoneria e rosa croce e altre società ermetiche esoteriche ed occultistiche attraverso la reinterpretazione non cattolica dei valori rinascimentali vediamo un po qua avevo comprato Un gioco di tar tarocchi egizio egizian tarot tarot deck lo comprai parecchio tempo fa purtroppo ho perso il prezzo circa 20 mila lire credo quindi una bella cifra per uno che è razionalista agnostico come me e se uno guarda gli, questi tarocchi gli ha composto un barbiere prima ancora mi sembra che i geroglifici fossero stati decifrati quindi non so come ha fatto a metterci dei geroglifici in questi tarocchi ma sono bellissimi io non leggo i tarocchi perché non ci credo ma sono belli da guardarsi io colleziono i tarocchi Forse farò un video sui tarocchi, ma appunto non saprei che dire. Non ve li sto a far vedere tutti perché poi mi si sta surriscaldando il cellulare. Ma eh, la caratteristica di questi tarocchi egizi, a parte il loro ricco simbolismo, eh, per esempio, ci sono geroglifici, eh, l'alfabeto dei maghi. Ma è che tutte le lamine, le 78 lamine, eh, anche gli arcani minori, hanno delle illustrazioni uniche cioè non è come negli altri tarocchi che gli arcani minori si ripetono in, come le carte da gioco no qua ogni illustrazione è unica per esempio eh, impedimento numero 31 cioè c'è un'illustrazione non c'è una carta da gioco numero 57 rivalità vedete gli arcani maggiori e minori hanno rappresentazioni uniche trasformazione numero 21 Vabbè, ma ecco, io non voglio sembrare ridondante, cara Luna grey che mi hai seguito fino qua. Poi il mio cellulare, non voglio che si friga la batteria, ho fatto già 43 minuti e 33 secondi. Mi dichiaro soddisfatto di questa live perché volevo precisare il perché, eh, come scriveva Howard Philip Lovecraft. In tutti i suoi racconti anche quelli dell'inizio ma quelli della fine sono i più belli li sto per finire soltanto che ho iniziato a leggere altri testi eh, si dice che il nonno di Howard Philip Lovecraft fosse massone e lui abbia letto un'enorme biblioteca dei libri del nonno coincidenza non so ma lui scriveva dei miti e delle leggende dell'antichità dicendo che scriveva dei racconti di di orrore e di fantascienza invece Elena Petrovna Blavatsky, che anche lei ha avuto il nonno massone, e grazie al fatto che il nonno gli ha fatto leggere molti libri. Poi, quando è morto il nonno, mi sembra lei sia entrata in una massoneria mista e gli abbiano dato un grado in una loggia russa, grado 33 della massoneria. Quindi Elena Petrovna Blavatsky ha fatto la carriera massonica perché ha letto tutti i libri del nonno eccetera lei invece sì che credeva a, a, a tutte le cose che ha letto della massoneria non come Lovecraft, che si è sempre dichiarato ateo e che ha fatto sempre la parodia del mistero dell'ermetico dell'occulto e dell'esoterico. invece la Blavatsky ha fondato la società teosofica e ci ha creduto in tutte le interpretazioni storiche e culturali che hanno fatto i massoni i massoni non hanno niente, fatto nient'altro che eh, reinterpretare il rinascimento in una chiave non cattolica tanto per essere chiari eh, e quindi eh, elena petrovna blavatsky e favor Philip lovecraft hanno parlato a modo loro degli dei occulti eh, della rinascita o del ritorno degli dei occulti, cioè, eh, hanno reinterpretato a modo loro il Rinascimento. Lovecraft, come ateo anglicano o protestante, e la Blavatsky, invece, come credente occultista, esoterista, ermetica, forse influenzata dall'ortodossia russa, ma soprattutto massonica. Cercate in internet e vi sorprenderete. Eh, madame elena petrovna han sposata blavatsky che poi il matrimonio finì presto però io dico che ha contribuito il cognome blavatsky a una migliore diffusione del personaggio perché han dice poco ma blavatsky chiama più l'attenzione eh, lei era massona si, si dice di una loggia irregolare, regolare forse vabbè ma anche a leister crowley era massone di una loggia irregolare, ma fu nominato massone poi entrò Circoli esoterici ermetici occultistici paramassonici. E come eh, eh, Lotto, eh, la Golden down eh, Va eh, allora avete capito un po'. Eh, se avete qualcosa da dire, cara Luna Grey o Gray, e care amiche ed amici,. Commentate qui sotto questo video appena sarà possibile. Condividetelo con tutti i vostri amici ed amiche perché eh, possiate voi ed altri opinare. E poi mi raccomando, che tardi eh, aiutatemi sulle visualizzazioni del mio canale. Più miei video commenterete e gli darete like e più video vostri io commenterò gli darò like perché io ho filtrati i commentari quindi ogni giorno o ogni due o tre giorni io entro nel mio canale di youtube e guardo chi mi ha commentato i video e allora io gli commento i suoi video e vi ripeto non fate come un mio amico che mi ha commentato 30 volte uno stesso video e io gli ho commentato una volta una sola volta un suo vi video se i commenti sono pertinenti all'argomento, meglio. Se mi volete chiedere qualcosa, meglio ancora. Se voi commentate anche uno dei miei video passati, ho superato i 900 video, eh, io saprò che dovrò fare un, un altro video su quell'argomento. Ma mi raccomando, se no dite bel video, grazie, eh, mi è piaciuto molto, eh, sotto questo video o sotto qualsiasi altro video mio, e io non mancherò di commentare i vostri video però è logico che se riceverò troppi commentari da troppe persone non potrò farlo in un giorno allora pazientate se avete commentato 30 miei video diversi magari in un giorno solo commenterò 30 video vostri perché li voglio anche guardare ma se siete in 100 a commentare 100 video è logico che mi ci occorrà del tempo poi già eh, diciamo già da adesso vi auguro buon natale nel caso non riesca a fare un video augurandovi buon natale in ogni caso eh, grazie di aver guardato questo nuovo video aiutate il mio canale a raggiungere di nuovo la monetizzazione e compartite quanti più miei video possibili anche perché mi piacerebbe che la gente guardi i miei video perché io mi sono sforzato molto a farli ringraziandovi di cuore un saluto a presto ciao e così ho voluto eh, dire che loft nei suoi racconti parla del ritorno degli dei che è avvenuto in realtà nel rinascimento il ritorno degli dei dell'antichità di cui lui parla in chiave metaforica e, eh, e interpretandoli eh, con la sua immaginazione però quel ritorno è non è avvenuto solo nei racconti di Lovecraft, ma nel Rinascimento, che è il ritorno degli dei dell'antichità ma anche dei demoni dell'antichità, perché a quel punto poi fiorisce un sacco di culti demoniaci, eccetera. Si arriva a Crowley, la Bey, eccetera. Ma è grazie al Rinascimento che poi alla fine è stato accettato soprattutto dagli ecclesiastici perché vedevano che non riuscivano a frenare con eh, le inquisizioni. Gli eretici gli apostati, eh, quelli che comunque si ostinavano a, a coltivare dei culti pagani e politeistici e polilatri e monolatri, eh, i culti dei numi, dei lari, eccetera. E allora gli stessi cattolici che hanno fatto uh, è stato un mezzo per arginare. L irruzione costante degli dei pagani e politeistici dell'antichità del mediterraneo nello stretto recinto del chiostro delle chiese cattoliche però la cosa forse gli è sfuggita di mano e oggigiorno ci sono molti satanisti molti cultori di lucifero e degli dei pagani che direttamente non sono cattolici o degli dei politeistici che già no, no, non vogliono essere cattolici allora vi saluto ciao eh, se vi interessa questo argomento fatemelo sapere e ho fatto 51 minuti e 30 secondi ciao ciao